nuovo video vi sono mancata a me un po' ci sono per spettate le lenti cioè, vi giuro sono qui con questo nuovo video sto parlando bene perché sono le 9.14 di sera del 12 marzo 2021 allora vi spiego perché sono mancata così tanto scuola covid ospedale, che ho visto che già la storia e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 cioè mi ha fatto il discorso praticamente. Vedi meredì torna a casa dalla croce. Ci, tipo Sabato 60 minimo. Domenica non c'è la pausa. Lunedì parto con 30, quiz. Martedì 40. Mercoledì 50. Ieri giovedì. E oggi stamattina ne ho tipo 10. Più tanto di pasto. L'ho passato con due errori. Allora, vi, poi vi metto il link: che c'è sta ragazza che faceva tipo questo TikTok in cui metteva i suoi appunti. Io vi giuro, mi hanno aiutato un botto. E poi c'è quest'altra ragazza che poi mette sempre sotto il link: le TikTok, in cui faceva tipo una canzoncina con sti cosi qua. Vedete, tutto nell'info box: delle cose con tante taglie. Perché da tanto che non ci vado a Perché tipo io Dovevo comprarci qualcosa no? E poi ci sono le cose per la Pasqua, che è chiude. Comunque fate notare il mio trucco. Fatto con il lime semplice. E biontini e ciliegie. E comunque seguitemi sempre sulle storie di Instagram perché metto sempre cose nuove che mi compro. Tipo i nuovi pennelli che mi sono che adoro un botto. Poi vi farò vedere il nuovo video. Tutorial. Allora, Scrivete nei commenti o su Instagram delle stories il nuovo video che volete. Tutto, allora. Quindi comunque va in bocca di cose comprata e direi di partire. Allora, questa è la roba. Vi faccio vedere. Allora, la prima cosa è che, che si un è questa cosa qua. 4 euro. Un po' di ASMR. Non ho usato il microfono perché? c'è un microfono per lì per professionale? Che non so dove l'ho messo. E qua poi ho oh, le bacchette giapponesi, cinesi che io tipo adoro Di solito andavo sempre robare, cioè, no, sempre rubare, cioè rubare no Prendevo sempre quelle del ristorante Poi l'ho vista e detto va bene, le compro prima Mi durano anche di più Sono anche più carine mm cioè vi dico già quelle che mi piacciono di più quelle viola, quelle nere e quelle poi lì sono comprata il caramello le mando un po' adesso oh. il pop candy che tipo <ride> e poi mi sono presa questo che ha ah, dove un lucine per metterle qua perché i led a volte non vanno e, e perché c'erano anche le batterie quindi no. 20 minutes later Però. Initi, vediamo se funziona. Adoro, ma sono carine Ok, ora mi ricordo Claudia Tipo per avanti, con l'ultima parte del video. Fiamici, questa cosa, non ho niente di, di cosa sia dentro. Later, one hour later. Ok, ora sto impiccando la mano qua, non mi devo fare anche la E per decorare l'uovo apriamo allora intendi chi che c'è l'uovo fai a te con carta gommata allora l'uovo lo farò con la pittura invece la carta gommata lo userò come washi tape e niente, torniamo ma che e poi io dopo. do decorandola e colorandola 10 e vogliamo po' tutto e mettere qua mm -hmm. vogliamo mettere qualcosa di grande sono giocattoli lì per allora andiamo a trovare una una broccia Sto sono sulle cose inutili Allora vediamo Questa mi sembra utile Sì, questa mi sembra utile Questa mi piace Questa mi piace Mi piace Mi piace Questa è adoro No, questo non c'è un botto Questo non lo dà nessuno, questo mi faccio so. Un botto è 10 Io c'ho proprio due voti Ultimo, niente, punto E niente ragazzi, grazie per la descrizione del video Mettete un like se vi piace, seguitemi vi su Instagram e su TikTok che ritrovate nell'info box e anche su Twitter e Snapchat. <ride> e niente ragazzi, vi lascio comunque questa carta di soggetto di Gabriele.